Ecco, volevo mostrarvi come si fa invece a fare la stessa cosa con Mozilla Hubs. In Mozilla Hubs in realtà è un pochino più complicato perché per poter creare eh, diciamo un environment occorre passare obbligatoriamente da Spock. Ma la prima cosa è riuscire a entrare in Mozilla Hubs, hoops.mozilla.com, registrarsi, quindi fare un sign-in in quel in quel caso è una cosa relativamente semplice ma un po' lunghina da mostrare qua nel senso che bisogna mettere la propria email poi lui manda un link alla vostra email e poi cliccandola vi permette di entrare dentro okay? e eh, quello che eh, succede è che dovete andare dentro cioè creare praticamente una uh, non direttamente una stanza ma prima si crea sostanzialmente un, uh, un template no? E poi da una scena, la chiamo lui, e poi da questa scena si crea le run corrispondenti. Eh, questo è un filo più complicato rispetto a Spatial oppure um, all'altro frame VR che abbiamo visto, ma in realtà è abbastanza comodo perché consente di riciclare le scene fra più stanze, quindi eh, è, è un pochino più ottimizzato. Quindi si va su Spoke, quindi vediamo Spoke, eh, qui ci sono i progetti che abbiamo no? possiamo crearne uno nuovo qui si va su progetto di spoke qui vedete che ho fatto già il boschetto ma lo carico ed era il boschetto che, in cui ho messo dentro questo, questo oggetto ma eh, facciamo da capo quindi cancelliamo questo progetto e partiamo da zero new project, e new project abbiamo anche qui la possibilità di partire da delle cose già fatte quindi partire per esempio da eh, Wide Open Space, piuttosto che delle cose già fatte, oppure creare con un, un progetto totalmente nuovo. In realtà non è completamente nuovo, perché lui ci ha messo un environment GLB, però ci ha messo, come vedete, sia un piano su cui si cammina, sia uno span point centrale, sia la luce, sia Skybox e, il, e questo GLB, che in questo caso a noi non interessa, quindi andiamo sopra, con cance, lo togliamo, e quindi siamo effettivamente vuoti, vuoti, no? Ed è qui che noi eh, vediamo una cosa abbastanza interessante, nel senso che noi possiamo accedere direttamente a Sketchfab, e qui possiamo prendere il boschetto che avevamo preso a Sketchfab prima, e lo possiamo praticamente proprio trovare in un atto solo, quindi per esempio c'è il boschetto low, il solito il boschetto low di Lorena, invece lo troviamo in quanto Lorena l'aveva pubblicato su Sketchfab. Lo uh, prendiamo, lo mettiamo uh, qui ad esempio e quindi lui praticamente lo, uh, lo mette, però come vedete qui nel, nel Properties, è qui che intendevo che un piccolo Blender, ma è molto più semplice in realtà abbiamo il concetto di scala, prendiamo scala 1, 1, 1, ok? E quindi abbiamo questo boschetto e questo boschetto praticamente ce lo possiamo muovere, come abbiamo visto anche in spatial, e possiamo metterlo più o meno sopra, sotto, uh, dal, uh, in piano, terra, e quindi lo facciamo in modo tale che coincida con uh, il, ecco, più o meno così, e dobbiamo solo fare attenzione a dove compare praticamente il nostro, uh, il nostro spawn point, Lo spawn point cliccando qua, vedete che è un po' lì, quindi il spawn point è un pochino messo male, nel senso che compare dentro il laghetto, e noi lo alziamo un pochino e lo spostiamo praticamente in un posto, beh, anche sopra il laghetto, adesso per semplicità, in realtà voi potete spostarlo dove volete. Quello che dicevano alcuni in, su internet, su Facebook, è che eh, non è facilissimo da spostare, da individuare, però non è neanche complicato, quindi questo qui praticamente lo spawn point, e voi potete praticamente muoverlo, praticamente con le freccine. ad esempio lo mettete qui, proprio lo mettiamo uh, qui, praticamente, ah ecco, praticamente adesso è in aria, no, è, è, è, è troppo basso, quindi lo mettete praticamente che pare al bordo del laghetto, vicino a, cosa c'è qua? Uh, sì, vabbè, vicino a queste cose, quindi lo mettiamolo magari un pochino più in qua, ok in modo tale che. Ecco, a questo punto, questa cosa qua è già pronta, è già pubblicabile, in realtà, e si pubblica con Publish to Hubs. Quindi facciamo Publish to Hubs e gli diamo un nome, diciamo boschetto Lorena. Facciamo save the project. Lui, quando ci fa vedere il boschetto. In realtà a un certo punto ci dovrebbe dire eh, tante cose, fra cui l'attribution, che tra l'altro compare in questo caso automaticamente perché essendo preso Sketchfab lo fa apparire lui, eventuali altre attribuzioni, la possibilità per altre persone di modificare e la, la richiesta a Mozilla di eventualmente di fare pubblicità. Beh, noi diciamo che facciamo normalmente così, facciamo Save and Publish, lui ci fa vedere quanto è buona questa scena, quindi ad esempio qui ci, ci esplora quanto è grande. Ehm, sappiamo che c'entra anche su Mozilla Hubs questa cosa, ma lui ci dice che fondamentalmente forse qui ci sono troppi materiali, però, insomma, medium, in, non è rosso, quindi diciamo che va bene. Facciamo il Publish della, della scena. La scena, è, essendolo Poli, va su abbastanza eh, velocemente. La scena eh, non è però ancora il vostro oggetto deployato, quindi dovete fare view your scene, scena, e a questo punto però per poterci entrare dovete creare una stanza che implementa quella scena. Eh, fate un create room, ora se avete già la scena già fatta, create direttamente la room ed è, eh, ed è come vedete istantaneo, cioè praticamente si, si attacca la room, ti fa vedere più o meno come verrebbe, e una volta che lui gli è dato praticamente un, un nome, ad esempio Navish Antique Camp facciamo eh, Join Room e la, la... qui specificate il nome del vostro avatar no? fate Accept, con cui entrate, entrate, nella stanza e qui siete direttamente dentro, dentro il vostro eh, boschetto e questo è sempre un pochino più complicato ma non... Non, è, non più di tanto se siete i proprietari di questa come in questo caso di questa stanza eh, oppure se volete che qualcun altro ci entri è sufficiente che prendiate l'indirizzo che trovate in alto cubes, e poi vedete c'è apkjeje che è leggermente piccolo in modo tale da poter essere da arrivarci anche da, um, da meta quest e potete poi andare praticamente in un nuovo browser ci mettete questo indirizzo e a questo punto dovrebbe, dovrebbe consentirvi di caricare la scena di caricare gli oggetti della scena e di ehm, collegarvi alla scena mm? e qui anche eh, in questo caso c'è uh, il problema de del, uh, del microfono doppio quindi praticamente devo chiudere questo mm? e poi ricollegarmi di là, ok, e a questo punto sono entrato praticamente senza log, senza niente. Questa ehm e c'ha tutte le collisioni, posso navigare, posso fare quello che vuoi. Rispetto a Spasha, questo sistema è, è, è, allora, da un lato c'è Spoke che è una leggera complessità, dall'altro è, dall è leggermente più grezzo, nel senso che non è progettato per applicazioni professional, ma è comunque adeguato per quello che si vuole fare. E il problema è anche che vedremo anche con CoSpace, che è facilissimo da fare anche con CoSpace: invece, che il CoSpace permette solo una persona per volta di entrare in questo ambiente, mentre invece tutti questi sistemi che abbiamo visto fino adesso consentono di avere N persone che interagiscono, parlano, chiacchierano e quindi riescono a collegarsi tenete conto che comunque in generale più di eh, 10-15 persone eh, non riescono a entrare contemporaneamente per problemi, eh, vincoli e limiti del metaquest e di questi mondi soprattutto del metaquest che è un cellulare si hanno dei problemi però direi che abbiamo visto parecchio